Ciao sono Marco, sono in questo boschetto in un tratto in cui il terreno non è perfettamente pianeggiante, sono insieme al fedele amico a quattro zampe qui che mi segue e sono venuto qui in ufficio appunto perché volevo parlarti di un'idea che è stata scaturita dal, dal messaggio che mi è arrivato tramite la chat privata di Facebook in cui questa persona mi domandava cosa significasse questo mio slogan, questo mio modo di definire quello che faccio, aiuto le persone a vivere una vita migliore, le ho risposto che ascolto le esigenze delle persone, o meglio, le esigenze delle persone che me lo domandano, le aiuto a organizzare al meglio le loro stesse risorse per ottenere quello di cui hanno bisogno. E lei mi ha risposto sì, pare facile, la mia risposta è, è stata questa se sai come fare lo è. Non volevo parlarti della mia attività, quello di cui volevo parlarti è della grande soggettività del concetto facile o difficile. Non è un concetto universale, è completamente soggettivo. Non so, quello che fa il grande atleta olimpico per me magari è difficile, per lui è molto semplice. Cioè la cosa che per lui è la più semplice del mondo, per me magari è molto difficile. Ecco, quindi il mio concetto, il mio pensiero di questa mattina è legato appunto a questo, alla soggettività del facile o difficile, quello che è facile per te potrebbe essere molto difficile per me. Ecco, questo era quel piccolo pensiero che volevo condividere con te questa mattina, se sai come fare è molto facile e tutto è difficile prima di diventare facile, tra l'altro. Io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe, stiamo per uscire allo scoperto da questo boschetto e correremo anche questa mattina e conviene farlo adesso perché ancora l'aria è un po' fresca, successivamente sarà molto caldo, fa molto caldo veramente. Ti saluto con un abbraccio, ciao!